A questo punto io farei intervenire l'insigne economista Pierluigi Paoletti che essendo esperto di economia e specialmente di economie alternative ci può dare qualche strumento eventualmente in più oltre, oltre all'aggancio diciamo, parlamentare probabilmente c'è qualcosa che possiamo fare anche noi dal basso per favorire questo cambiamento. Allora, il discorso secondo me da, da tenere presente è questo, c'è un disegno a livello mondiale che si sintetizza con due dati che vi do. E negli ultimi 25 anni il lavoro si è rivalutato del 10%, un investimento azionario invece del 350%. Ecco, qui si vede subito dove la finanza, l'economia punta, noi infatti siamo passati da eh, un sistema dove prima c'era la merce, si convertiva in denaro vendendola per produrre altra merce, oggi invece c'è il denaro che produce altro denaro, questa è la situazione in cui noi ci stiamo dibattendo. Il discorso poi della sovranità monetaria è un discorso non importante, è cruciale. Questa crisi, molti, molti di voi non lo sanno, ma è stata determinata dal fatto che eh, non è una crisi di consumi: noi si andrebbe a comprare tranquillamente, cosa ci manca? Ci manca il mezzo di scambio. Chi è che immette il mezzo di scambio? Sono le banche centrali e le banche commerciali attraverso il credito alle imprese. Se noi vediamo che dal 2009, questi sono i bollettini che periodicamente la Banca d'Italia emette, quindi sono dati non pubblici, proprio trasparenti, se noi andiamo a vedere le masse monetarie, e, e quella che ci interessa a noi è la massa monetaria, la M1 cosiddetta, perché è, è quella che si ripercuote immediatamente nella nostra vita, noi vediamo che dal 2009, mentre in Europa eh, veniva immessa al tasso di inflazione, quindi al 3% anno su anno, in Italia veniva sottratta, Fino ad arrivare almeno 6% anno su anno. Questo voleva dire che, se nel resto di Europa avevano la liquidità per fare gli scambi, in Italia le imprese non avevano più credito, i privati non avevano quindi nemmeno i, i soldi perché mancavano ovviamente, mancando i soldi alle imprese, mancano i soldi poi anche ai privati che ci lavorano. E quindi questo comporta un circolo vizioso che ci ha portato in questo avvitamento di crisi, tanto per darvi un'altra un bottarella così simpatica, eh, 33 imprese al giorno eh, falliscono, una al minuto chiude, e chi chiude, chi ha i soldi per chiudere perché molte di queste non possono nemmeno chiudere perché sono indebitate e quindi automaticamente non possono chiudere quindi noi oggi siamo completamente abbiamo dei settori dove le piccole imprese ovviamente costituiscono il 98% del nostro tessuto imprenditoriale il nostro tessuto imprenditoriale la nostra impresa media ha meno di 10 dipendenti allora il discorso è eh, se queste imprese chiudono e eh, i centri storici li vedete sempre più deserti, non ci sono più artigiani, non, non ci sono più eh, piccole attività, eh, infatti, noi quando le statistiche tengono conto ovviamente delle grandi aziende, quelle sopra i 100 dipendenti, non, non tengono conto di quelle piccole che invece sono il tessuto connettivo su cui si basa la nostra Italia? No? Allora, eh, oggi interi settori sono scomparsi dall'Italia, si parlava prima dell'uscita dell'Euro o meno, no? nel, noi nel 1992-1991 no, si fece già una, una sorta di preuscita da un sistema monetario eh, che era vincolato ovviamente un, un pochino diverso dall'Euro, ma l'Euro è molto più, più stretto e più stringente, però noi già uscimmo da quella, da quella morsa e riuscimmo a ricreare ricchezza in men che non si dica perché proprio a quel punto senza il vincolo di un eh, cambio con la fluttuazione dei cambi ci fu una svalutazione forte ma questa ci, ci consentì di ripartire eh, ad una velocità che gli altri se la sognavano. Oggi però anche se si uscisse dall'euro noi abbiamo un tessuto industriale eh, produttivo completamente smembrato Distrutto completamente, noi l'agroalimentare non lo abbiamo più, è tutto in mano a eh, so, soprattutto francesi che hanno la distribuzione dell'agroalimentare, infatti noi importiamo più cibo di quello che produciamo perché naturalmente ovviamente no, noi non, non mangiamo il cibo che produciamo, questa è un'allucinazione, solamente nella, eh, cito un dato perché ero eh, la settimana fa ero in Sardegna, loro eh, importano l'85% del cibo che mangiano, perché? Semplicemente perché non tanto perché non riescono a produrlo, quanto perché eh, la grande distribuzione ha praticamente il monopolio del mercato e si approvvigiona al mercato estero, perché gli conviene di più, cioè noi dobbiamo ricominciare a ricostruire ma con, quasi come se fossimo dei sarti che, che devono, devono fare un abito, a ricostruire completamente tutta la rete produttiva. E la rete produttiva è connessa fortemente a, a, a noi, alla comunità. Quindi eh, noi possiamo già da ora cominciare delle attività che ci consentano di ricostruire, di, di ricongiungere tutti questi piccoli pezzetti che sono ormai smembrati per, con i nostri acquisti, noi già il, il modo con cui spendiamo i nostri pochi soldi eh, e poi parliamo anche di quello che ci aspetta perché sempre dalla massa monetaria possiamo prevedere qualche cosa eh, che è molto interessante anche questo. Allora Noi possiamo tranquillamente ricominciare un'azione eh, eh, di collegamento fra le imprese locali e la comunità locale, questa è un'azione che non si può demandare al domani, lo, do lo dobbiamo già cominciare a fare oggi e più sistematica è questa azione, più i vantaggi noi li possiamo vedere nell'arco di breve tempo, prima di tutto privilegiando le aziende che reinvestono sul territorio, cioè Un'azienda una, un eh, multinazionale eh, oltre a, ai pochi spiccioli non reinveste su questo territorio, eh, uno Shan o una grande distribuzione eh, sparge quattro angoli del mondo i fornitori, quindi mai reinvestirà in questo territorio e quindi il territorio si impoverisce. Noi dobbiamo cominciare a privilegiare le imprese che reinvestono completamente sul territorio, quindi co cominciano a mettere in moto un circuito virt talmente virtuoso che ricchezza produce ricchezza, anche quella poca che c'è, quindi questo è, è già un sintomo importante. Poi per quello che ci aspetta, si diceva, eh, perché stanno parlando di luce in fondo al tunnel eh, no, parlando come se la ripresa fosse già tangibile, semplicemente perché quella massa monetaria e quindi la, la banca centrale che eh, gestisce questa leva del, del rubinetto della liquidità, ha ricominciato a far affluire liquidità, e infatti nell'arco di pochissimi mesi noi siamo dal meno 6%, quindi da rastrellare la poca liquidità rimasta, hanno cominciato a reimmettere fino al più 7%, allora c'è un, si chiama time lag, cioè la differenza di tempo, io invento oggi liquidità, non ne vedo subito il, eh, il risultato, lo vedo dopo 18-24 mesi, quindi oggi noi possiamo già prevedere che fra un anno e mezzo, due, quindi fine 2015, inizio 2016, ci sarà una ripresa economica nel nostro Paese però che tipo di ripresa sarà se noi in questi due anni non cominciamo a seminare e a ricostruire il tessuto produttivo connettivo tra eh, comunità e imprese? Ecco Questo è il grande dilemma che noi probabilmente, io da, da tecnico, ma loro soprattutto da, eh, da potere legislativo, dovranno affrontare, considerando che i nostri vertici sono completamente asserviti a dei poteri sovranazionali che non tengono assolutamente in conto il nostro interesse. Eh.